Um, prima viene la, la persona, c'era questo capitolo interessante che parlava dei fattori comuni all'interno di un libro e diceva: ah, Ci siamo dimenticati un fattore che è la persona. Che è il la fattore centralità principale. della persona. Mm, mm, mm. E, e a proposito sempre di questo, di centralità, hai detto anche un'altra cosa in quel vocale: possiamo un vocale è di, un, di un minuto, peraltro dove un minuto. Spesso mi... ti manda i vocali, possiamo dirlo. <ride> Sempre. <ride> sì. e, ma, è bello che è so, Un vocale dove in un minuto mi dici perché io ti ho fatto le proposte e le interviste, ci guardavo no, per questo no, perché papà, e nei 30 secondi successivi mi hai detto una serie di cose su cui hai Ho fatto vantaggio, qua c'è un'intervista e mezzo in realtà da farci su. E una cosa, sempre rispetto a questo che avevi detto, eh, e che connetto a una cosina che abbiamo detto prima, è il fatto che